Ciao ragazzi, ciao, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Ero qui che stavo preparando la formazione di, eh, per stasera e stavo riflettendo un po' su, sui social, su Facebook, su Instagram, insomma i due, i due principali, anzi adesso si chiama anche Meta, i due principali social che noi stiamo utilizzando. E eh, mi sono reso conto di una cosa molto, molto importante, secondo me, che magari a volte si sottovaluta, no? Il, il fatto che molte persone mi chiedono: ma caspita, io non ho risultati, non ho risultati sui social, non, non ho interazioni, ho pochissime interazioni, e questo succede assolutamente succede. Allora mi sono posto delle domande. No? Mi sono posto delle domande e mi, e mi sono chiesto: ma hai un obiettivo chiaro? Hai veramente un obiettivo chiaro? Se hai un obiettivo chiaro, eh, allora incomincia da lì, incomincia veramente da, quel, da, da, da, da quello. No? Se hai un obiettivo, parti e vai. Poi, seconda domanda, perché tu stai pubblicando? Perché stai facendo un post? Ok? Quindi, se tu hai un obiettivo, devi anche sapere qual è il, il perché tu stai pubblicando. Stai pubblicando perché vuoi far vedere la tua vacanza, stai pubblicando perché vuoi far vedere il tuo paio di scarpe, e stai pubblicando perché vuoi avere nuovi followers, oppure stai pubblicando perché eh, vuoi intrattenere la tua community, può anche essere, cioè, oppure stai pubblicando perché vuoi vendere i tuoi prodotti o la tua realtà, ok? Quindi nel mio caso eh, io eh, voglio, voglio comunque eh, far vedere ciò che faccio, poi in realtà tutte, tutte queste cose per me sono interessanti, sono molto importanti, perché no, anche vendere la mia realtà, la mia, eh, il, mio, il mio lavoro insomma, no? lavorare sui social e anche non solo sui social, insomma. Quindi queste sono le, le prime domande che ti devi porre, no? ti, devi, ti, devi, eh, ti devi fare per capire poi il, il perché i risultati magari non arrivano, magari c'è un qualcosa soltanto da sistemare, No? Una volta che avrai capito e compreso tutto questo, avrai fatto luce, potrai postare, anzi devi assolutamente postare. Un'altra cosa che mi ha fatto riflettere è che eh, molti dicono eh, ma io i risultati li voglio subito no no no no non avere fretta non devi avere fretta devi essere solo costante e non avere assolutamente fretta perché i risultati all'inizio tarderanno ad arrivare ma è normale saranno sicuramente anche altalenanti si muoveranno magari farei un post che farà tanto farei delle storie che faranno tantissimo farei dei reel che, che faranno veramente numeri da circo e magari quello successivo che magari per te è più interessante farà pochissimo ma non sei tu che lo devi decidere, è l'andamento delle persone che ti vengono a, a, a vedere, no? che ti inizieranno a, a seguire. Un'altra cosa molto interessante è che tu in quel periodo ti stai centrando, stai ovviamente allineando, ti stai, stai portando la linea al centro, quindi ci saranno delle volte che posterai qualcosa e sarai un po' più a destra, un po' più a sinistra, quindi dipende, quindi piano piano incomincerai a focalizzarti sul tuo punto principale. Quindi questo non ti deve far spaventare se non hai ancora dei numeri, ti deve spaventare se tu per un anno hai fatto di tutto di più, pensi di aver fatto qualcosa di ovviamente giusto, quindi vai ad analizzare quello che tu hai fatto fino ad ora, quindi vedi un attimino, rivedi un attimino tutti i passi che tu hai fatto e poi magari vagli a sistemare se questo è il tuo obiettivo, ma la prima cosa che tu devi vedere, devi capire è perché posto, qual è il mio obiettivo e da lì ti accorgerai quanto i tuoi contenuti incominceranno a funzionare, quanto le persone ti apprezzeranno io chiudo questa, questa storia eh, dandovi, un, dandoti, o dandovi un, un consiglio. Quando fate i post, quando fate le storie, quando fate dei reels o, o chi, un video, una live, eh, date valore, date valore ma soprattutto metteteci il cuore, perché le persone lo capiscono. Metteteci il cuore, siate voi stessi, dovete essere voi stessi. Sbagliate, pazienza. Le persone prima ci faranno anche una risata, si faranno una risata, pazienza. Ma metteteci il cuore, date valore. Le persone vi seguiranno, se noteranno questo. Punto. Finito. Ok? Spero di esservi stato utile e ci vediamo al prossimo reel, alla prossima storia. Al prossimo post vado avanti a preparare la formazione perché se no stasera che cosa ti racconto ragazzi? A dopo, ciao!